Buon day, benvenuti anche oggi in un nuovo video perché ogni giorno esce un nuovo video anche se questo sarà il penultimo video che uscirà perché siamo a 23 e ho detto che avrei fatto video tutti i giorni fino a 24. Quindi questo è il mio ultimo video, mi sono fare un sacco di voti, ecco. Torniamo seri, lasciate già un bel mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando attivate la campanellina e se siete nuovi iscritti commentate con hashtag nuovo iscritto. Oggi sono qui per rispondere a delle domande a cui generalmente non rispondo Quindi ho deciso che a fine anno cercherò di essere il più sincero possibile con voi Vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domande Se non mi seguite Giuseppe trattino basso trattino basso babbuto Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina Oggi ho deciso di registrare il video qua Voi ditemi quanti youtuber registrano il video in cucina Sono io Allora iniziamo subito a rispondere alle vostre domande Mary F. Officia cioè, mi chiede Hai mai visto un cinese entrare in farmacia? No Ragazzi è vero Non ho mai visto un cinese entrare in farmacia O non mandano qualcun altro Oppure i cinesi non si ammalano mai Caro ci Hai mai pensato di rifarti una parte del corpo? Se si sì, quale? No Mi piaccio Noemi Ti sei mai cagato addosso? Allora vi racconterò questo aneddoto della mia vita Quando ero piccolino Ero da un mio amico E non so se lo sapete però io ho un serio problema Nel senso che se non sono a casa mia non riesco a fare la cacca Il problema è che mi scappava davvero tanto Però ero a casa di... Questo Mio amico e non volevo farla perché mi sentivo a disagio. Cioè, vi immaginate, posso andare in bagno e poi ci fosse tipo un quarto d'ora, poi magari ci deve andare lui e sente la puzza e dici no, no, non si può. Non è una cosa che non si può fare, è una cosa illegale fare la cacca a casa degli altri. Quindi ho pensato bene: siccome mi scappava un sacco, ho pensato bene di andare a casa di mia nonna che abitava tipo a 5 minuti a piedi, solo che nel tragitto correndo mi sono fatto la cacca addosso. <ride> Giù 8528, hai mai pensato di andare a vivere da solo? Sì in realtà vivo, vivo da solo da due anni Salvatorina hai una ragazza oppure sei interessata a qualcuna in realtà sì io ho una ragazza e non ve l'ho mai detto quindi ora vi farò apparire la foto In realtà lo so solo io lo so solo io sono innamorato e lei adesso non sa neanche chi, chi io sia cioè non è che penso no, non sa della mia esistenza però giuro è la mia fidanzata Lorenza mi chiede amore o amicizia? Io preferisco l'amicizia perché comunque gli amici se sono amici veri ci sono e ci saranno sempre Anche se vi dirò la verità quelle poche volte che magari litiga con un amico o perso un amico magari ci siamo persi di vista eh? Ci cioè, ho sofferto molto di più di quando magari sono stato lasciato da una ragazza Quindi è tipo un... cioè ho capito? È una medaglia tipo capito? Cioè la... Vabbè, avete capito. Sai twercare? Ragazzi, io non so se ve l'ho mai detto, ma io sono il re del twerk. Adesso vi farò vedere. Ma poi vi svelo anche un'altra cosa. Noi youtuber quando facciamo i video così sopra siamo. cioè capito? Abbiamo una felpa, voi pensate. In realtà poi sotto siamo vestiti i pantaloncini. Allora adesso vi farò vedere come so a twercare. Seglia, Culo all'infuori. Baby girl, what you eh? doing? In realtà sono un bugiato, non so twercare, non so far niente, sono inutile. Come fai ad avere delle labbra così belle? E eh non lo so. Hai mai fatto sboccia? Cosa vuol dire? Ragazzi scrivetemi nei commenti la traduzione di sboccia, non so cosa sia. Come va con le ragazze? Bene. Hai paura che qualcuno si avvicini a te solo per il successo? Adesso lo chiediamo a un mio amico. Ciao. Ho una domanda da farti. Secondo te le persone si avvicinano a me solo per il mio successo? Chiediamo l'opinione a qualcun altro perché io non so rispondere. Non mi risponde. Non mi caga nessuno Non mi caga nessuno Intanto che aspettiamo la risposta Volete sapere una bella cosa Io oggi volevo registrare un video con mia sorella Sono a casa dei miei Sono venuto a trovarli E loro hanno pensato bene di andare a Milano oggi A vedere il bancarello di Natale Mi ha risposto Oh ma cosa è successo zio? Non vedi che non ti caga nessuno <ride> In effetti ha ragione Poi rispondiamo alla prossima domanda A ah, che età la prima ragazza? Senza contare le fidanzatine Sai quelle lì Magari per gioco cioè nel senso all'elementare così che si dice siamo fidanzati ma in realtà non si sa nemmeno cosa voglia dire essere fidanzati, la mia prima ragazza seria con cui sono stato tanto tempo che ci cioè sono stato 8 mesi, l'ho avuta a 14 anni, ti piace la pizza con l'ananas? mi saluto mi chiamo Asia, ciao Asia, ti svelerò un segreto non ho mai mangiato la pizza con l'ananas Bea, faresti una sorpresa a una tua fan andandola a trovare a casa sua, ti adoro, allora Bea per chi mi segue da tanto tempo sa che ho già fatto una cosa del genere, cioè l'ho fatto varie volte senza registrare il video, semplicemente. Semplicemente facevo una, una sorpresa, magari facevo una storia Così tipo l'anno scorso per Natale sono andato a trovare una ragazza a casa Però non ho fatto un video Semplicemente... Perché mi andava di fare una sorpresa e volevo che quel momento fosse speciale per entrambi Per una fan che non è abituata a stare davanti a una telecamera Volevo farle godere il momento quindi non ho registrato il video Poi due anni fa sono andato a trovare una ragazza per il, per il suo compleanno Mi messi d'accordo con la mamma L'ho fatto un po' di volte però non lo so è una cosa che si sì, faccio perché mi piace fare però ci tengo che quel momento sia bello e speciale quindi non registro il video le domande sono finite spero che il video vi sia piaciuto tra poco è natale quindi vi auguro un buon natale mi raccomando ricordatevi bel mi piace iscrizione al canale e condividete il video con tutte le persone che volete seguitemi su instagram perché lì sarà ottimo tutti i giorni noi ci vediamo domani con un altro video perché ogni giorno esce un nuovo video e domani sarà l'ultimo Purtroppo Ciao